Siamo qui con l'assessore Giacomo Giuliusa e um, ci vuoi dire che cosa c'è qui. Buongiorno a tutti, siamo qui su, lungo via Isacco Newton, c'è eh, diciamo, tutta una parte di terreni di proprietà del, eh, del comune di Roma e eh, che gestiamo no? come municipio e eh, sono dedicati ad orti urbani. C'è un problema con una parte delle aree che ancora sono utilizzate da, da persone per, eh, per diverse attività. Eh, sia residenziali che per eh, allevamento o comunque per custodia di, eh, di molti cani quindi noi siamo venuti un attimo a regolarizzare la situazione perché mh, ci sono dei cani che sono in cattiveso Condizioni proprio salute. Di, di salute e sono all'interno di piccoli recinti. Abbiamo il dubbio che vengano eh, non maltrattati, ma comunque non curati a sufficienza. Quindi abbiamo deciso di pettinare un po' la situazione e fare, fare un po' di chiarezza insomma, su queste con, aree pubbliche. Con un sequestro sì. a seguito della verifica di alcuni chip su alcuni cani, quindi abbiamo trovato alcuni proprietari che abbiamo invitato sì. a venire immediatamente qui. C'è anche un e... allevatore. Quindi abbiamo individuato un attimo po' la storia anche di questi cani che hanno delle residenze anche fuori Roma e allora stiamo cercando di capire un attimo qual è la storia e il motivo per cui sono custoditi in, in queste aree pubbliche e, e tenuti in questa maniera. Alcuni stanno molto male e prevediamo di spostarli sì. quanto prima da questa situazione entro sì. qualche ora. Ci dicono che diciamo, il, la proprietà è di alcune persone anziane che abitano qui nel circondario e che li tengono in questi recinti però insomma, non sono condizioni che noi, per noi sono accettabili. Sì. Allora. qui forse c'è chiuso un altro cane quest'altro eh. c'è un po' di forza che sentiva il cane quando alzava sono riusciti a prenderli è Vengo Verifichiamo se hanno il cilindro. È tutto sull'accesso a presto della però...